tutti particolari così pensare a quello che devi fare di a quel punto. ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Mazzi e questo è un glitch dei soldi che può fare chiunque non c'è necessità di un joystick particolare o di scollegare il cavo allora per fare questo glitch abbiamo bisogno di un centro operativo con uh, uno slot di deposito veicolo una sultan rs non lo fate con altri veicoli perché non funziona ragazzi funziona solamente con la sultan allora vi spiego bene questo passaggio ragazzi allora questo passaggio è fondamentale allora quando siete nel centro operativo che cosa dovete fare dovete stare fuori dal veicolo un pochino lontani giusto per prendere i tempi eh, premete il tasto triangolo e tenete premuto option dopo che avete premuto triangolo e il tasto option eh, insieme ovviamente all'l2 lo dovete rilasciare quando eh, il nostro personaggio appoggia la sua mano destra sul eh, sul volante ragazzi quindi automaticamente come state vedendo anche a me ho delle difficoltà nel farlo quindi non è proprio così semplice dovreste avere questo genere di bug vi dovreste trovare fuori però potrebbe anche succedere che vi trovate fuori con l'auto oppure eh, non uscite per niente dal centro operativo. quindi abbiate pazienza ripeto, tasto triangolo salite tenendo premuto option e quando appoggia la sua mano destra come avete visto dall'inquadratura da davanti il personaggio appoggia la sua mano destra sopra al volante voi rilasciate il tasto option e eh, ovviamente dovete premere l2 a questo punto ragazzi la duplicazione è riuscita quindi che cosa dovete fare quando avrete la duplicazione come vedete qui c'è l'auto strabaggata con le ruote che ballano insomma cazzi e mazzi quando è riuscita la duplicazione eh, l'unica cosa che dovete fare è comprare eh, l'officina con l'armerino è abbastanza semplice il passaggio ragazzi l'unica cosa che dovete avere molta molta pazienza nel fare questo primo passaggio che vi ho fatto vedere eh, quello è un passaggio fondamentale però quando avete ottenuto eh, la duplica in pratica delle due auto dentro al centro operativo mobile il gioco è fatto potete duplicare tutte le auto che volete con tranquillità ricordate ragazzi una cosa fondamentale la, la sultan che comunque volete duplicare deve avere la targa personalizzata questo è fondamentale per poter evitare magari in minima parte il blocco giornaliero poi il blocco giornaliero eh, ve lo cercate pure voi perché magari vendete 30 auto al giorno e poi il giorno dopo ne vendete un'altra 10 automaticamente è normale che il gioco vi dà il blocco giornaliero e fatto questo insomma avendo comprato l'officina ragazzi l'unica cosa che ci resterà di fare io adesso vi faccio vedere che dentro l'officina c'è la sultan c'è una sola sultan però nell'officina è ovvio che normalmente non potrebbe entrare dentro l'officina ragazzi quindi abbiamo visto la sultan andiamo in garage il nostro garage dovrà essere fornito di elegi normali elegi o vespini insomma quello che cazzo volete voi è indipendente potete farlo con qualunque cosa se lo fate con i vespini potete anche riempire la clubhouse se avete i vespini dentro la clubhouse chiamate i vespini e riempite la clubhouse quindi a questo punto prendiamo la nostra LG, usciamo fuori dal nostro garage e ci avviamo verso il centro operativo ragazzi. Una volta che siamo fuori dal centro operativo l'unico passaggio che noi dovremmo fare è scendere dalla nostra elegi, entrare nel centro operativo, fare un cambio targa, un cambio colore della targa perché abbiamo la nostra targa personalizzata io in questo caso non ce l'ho però eh, fate in modo di averla eh, cambiate il colore della targa una volta cambiato il colore della targa il gioco è fatto ragazzi Avrete il vostro clone e eh, potrete farne 5 10 15 100 auto l'importante ragazzi il primo passaggio fate bene attenzione riguardate il primo passaggio come vi ho detto quando l'omino appoggia il vostro personaggio appoggia la mano destra sul, sullo sterzo l'unica cosa che dovete fare è rilasciare il tasto option e giustamente contemporaneamente dovete premere l2 per poter uscire dal centro operativo mobile i bug purtroppo sono parecchi ragazzi se vi si baga che eh, ipoteticamente voi uscite fuori dal centro operativo mobile e, e rimane l'auto buggata magari continua a guidare all'indietro e non avete il controllo dell'auto scendete dall'auto entrate nel centro operativo mobile a piedi riuscite e avrete nuovamente il controllo dell'auto qualunque genere di bug vi accadrà eh, fate questo procedimento basterà comunque entrare ed uscire dal centro operativo l'auto si sbagherà e sarete di nuovo liberi di poter fare tutto quello che volete se l'auto andrà a finire sotto il centro operativo mobile ragazzi andrà sotto mappa cosa che è alquanto improbabile vi basterà rimandare il veicolo al deposito dal motorcycle club e il gioco è fatto ragazzi e ripeterete tutti quanti i procedimenti spero di aver spiegato abbastanza chiaramente il glitch spero di aver risposto anticipatamente a tutte le vostre domande detto questo un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti